via! Divano. abbiamo visto alcune immagini che stiamo vedendo di una partenza di Bari di qualche anno fa purtroppo perché ovviamente ancora non possiamo tornare a, a svolgere questo tipo di attività in presenza. Abbiamo almeno rivissuto le emozioni di una partenza così partecipata e così emozionante come è stata nel, nel caso di Bari. E, sentiamo anche a questo punto alcune parole della Presidente del Comitato UISP di, di Bari, Veronica D'Auria, che ci ha dato, mandato questo contributo. Città: città, città, città, città, città, città, città, città, città L'ambiente, tutela, tutela del bene comune, sani stili di vita, tutela della salute. Capite perché il Covid è andato a recidere un'arteria importante di questa città quale vivicità? Che non è una semplice corsa, ma è uno strumento di diffusione dei valori nell'accezione. Eh, appena riportata, quindi noi eh, la, la aspettiamo con ansia e siamo sicuri che essa ritornerà con la forza dirompente di sempre. Eccoci tornati in studio, ora facciamo una piccola deviazione dall'enumerazione degli obiettivi dei Global Goals per un, un intervento in diretta. Abbiamo tre ospiti in diretta con cui parleremo più specificamente di vivicità, del suo spirito e del suo significato. Sono in collegamento con noi il Presidente nazionale del UISP, Diziano Pesce, il Presidente della FIDAL, Stefano Mei, e il responsabile del settore di attività atletica leggera UISP, Tommaso Bisio. Eh, io saluto tutti i nostri ospiti, poi vi darò la parola. Quindi grazie per essere qui con noi, grazie per la vostra collaborazione e la presenza. E direi di partire dal presidente nazionale Wisp Tiziano Pesce, a cui chiediamo ovviamente una, una parola su Vivi il suo significato, il messaggio che da sempre lancia in Italia e all'estero, e in particolare, diciamo, qual è questo significato in un periodo come questo che forse almeno ci dà qualche prospettiva in questo periodo e ci apre una speranza per il futuro. Assolutamente così Elena, buongiorno a tutte, e a tutti, il grande popolo di Vivicità. ovviamente un ringraziamento e un saluto particolare a Stefano Mei, presidente di FIDAL, che è stato già con noi ieri in occasione del lancio su Radio 1 RAI di questa iniziativa eh, di oggi, che eh, parte da Vivicità per, appunto, come abbiamo già visto, fare un lungo tour eh, virtuale attraverso la nostra lunga e larga penisola per testimoniare le azioni concrete quotidiane eh, delle nostre associazioni sportive e dei nostri comitati. Beh, io direi che Vivi Città l'iniziativa di oggi sia la rappresentazione plastica di come Vivi Città, che ci auguriamo ovviamente di tornare a correre e a camminare in occasione della prossima edizione. Rappresenti non solo un'iniziativa simbolo per l'UISP. Un eh, biglietto, diciamo così, da visita della nostra associazione a cui tutti noi siamo affezionati, lo stiamo dimostrando anche oggi. Un'iniziativa che se anche diventa virtuale direi rappresenta la sintesi ecco, del DNA e degli obiettivi, della mission della nostra eh, associazione. Ovviamente viviamo ancora un momento tremendamente pesante, tremendamente pesante per tutte le nostre associazioni, società sportive dilettantistiche e per cui continueremo ovviamente a batterci nei confronti dei decisori politici, del governo, delle forze parlamentari, nel rapporto con i nostri comitati regionali, con le regioni, affinché arrivino misure concrete e importanti di sostegno. Guardiamo anche, abbiamo anche un cosiddetto sguardo lungo perché c'è da eh, organizzarsi, lo stiamo facendo da tempo per la ripartenza, sono sicuramente giornate in cui guardiamo il futuro con un pochino più di fiducia e di speranza rispetto anche alle misure preannunciate nei giorni scorsi dal governo ecco vivicità direi che oggi è tutto questo grazie grazie Tiziano Pesce e ora chiamiamo in causa Stefano Mai, che sappiamo anche che ha un po' di fretta quindi lo ringraziamo ovviamente per essere qui con noi eh, Stefano Mai, presidente della Fidal, campione ovviamente azzurro, ma campione anche per Vivi città, perché ha partecipato a diverse edizioni della nostra manifestazione, nella sua città, La Spezia, ottenendo ottimi risultati, quindi ovviamente a lui chiediamo che ricordo, che ricordo ha di questa manifestazione, della sua caratteristica appunto di mettere in comunicazione i campioni, i polisti della domenica, quindi il suo spirito particolare. Sì, buongiorno a tutti, eh, lo dicevo proprio ieri durante il collegamento radiofonico, eh, che diciamo è stata antesignana in questo, no? vivi in città, perché quello che oggi è virtuale, allora in qualche modo era già virtuale, ovviamente con i mezzi, io l'ho corso la prima volta nel 1986, quindi ahimè 35 anni fa, però ecco, era eh, un'occasione in cui eh, ti misuravi con, eh, con atleti di, di, di, che correvano nello stesso momento in altre, in altre città. Ovviamente era una classifica ponderata, c'erano delle, delle variabili no, da tenere conto, però era, era una bella cosa, una cosa nuova che a me personalmente ha permesso, permise di poter correre la Spezia, dove io non avevo una pista in terra rossa allora. E non potevo chiaramente fare manifestazioni nazionali. Quella era un in qualche modo poter correre con orgoglio nella mia città in una manifestazione che di fatto era eh, nazionale. E, diciamo è vero, nel momento io ho preferito stare all'aperto, ho la fortuna di avere un giardino per far vedere che comunque dobbiamo uscire cominciare, cominciare a pensare che. Che, che stare fuori eh, non fa male, no? eh, tenendo, tenendo presente che si debba ehm, tenere appunto la distanza, eccetera, eccetera. Tutte le, le, le, le, le sicurezze possibili. Però volevo dire, in questo momento tragico per l'Italia e eh, per tutto il mondo, causato la pandemia, eh, abbiamo riscoperto, secondo me qui in particolare in Italia, dove non sempre le valenze sociali sono, eh, sono attenzionate, abbiamo riscoperto appunto la valenza sociale del movimento, dello specifico della corsa, quindi per quanto mi riguarda dell'atletica, perché è un modo per evadere, dal, soprattutto quando c'era il lockdown, a volte anche sono successe delle cose non simpatiche, però comunque la gente andava a correre, andava a camminare, cercava di muoversi. Ecco, questo deve essere, secondo me, un un sintomo di ripartenza, perché eh, chiaramente che deve abbracciare tutto lo sport, ma in particolare l'atletica, quindi la corsa sotto certi aspetti esce molto più forte perché è un messaggio importante. Eh, la persona normale, quella che magari tutto il giorno lavora, eh, ha possibilità di sentirsi libero andando a correre. Ovviamente nel periodo che abbiamo vissuto l'altro anno molto più duro, perché era la prima volta che capitava, era veramente sintomo di sinonimo di libertà. Eh, le persone andavano fuori e cercavano di fare movimento non dico che sia un vantaggio per l'atletica però deve essere un insegnamento cioè eh, perché dobbiamo aspettare che succeda qualcosa di, di tremendo come è successo per riscoprire il valore di, di fare attività sportiva credo che questo sia il messaggio che in una situazione così eh, devastante eh, po si possa prendere eh, di positivo cioè, abbiamo riscoperto il valore del movimento chiaro che io sono presidente della selezione di atletica e sono contento che ci sia tanta gente che va a correre, ma credo che in generale fare movimento, eh, anche eh, non, non, non necessariamente aggregandosi, però andando a muoversi, facendo, facendo attività fisica, eh, si riesce uno a, eh, a levare un po' di stress addosso, ma poi soprattutto eh, sino è sinonimo di salute. Eh, io ripeto, ho avuto la fortuna di fare quello che mi piaceva per tanti anni, ho fatto tanta 69-90, due volte alla Spezia e una volta a Bari, ho sempre vinto, fortunatamente la mia, ovviamente la mia, la mia parte, no? la, mia, la mia corsa, non ricordo sinceramente quanto, eh, quanto, fui, eh, quanto arrivai nella, nelle classifiche finali, però mi sono sempre difeso e ricordo che ho io personalmente di visita da atleta e adesso che la seguo con, con simpatia, diciamo così, perché non posso più correre da, da dirigente è assolutamente positivo. Grazie, ringraziamo Stefano Beste. Elena, se mi permetti, ricordiamo un secondo posto dei secondi posti assoluti di Stefano May, quindi risultati straordinari eh, nella classifica unica, quindi davanti a decine di migliaia di atleti e solo dietro a quella figura straordinaria che era, che è Salvatore eh, Totò tutto sì, ecco, vedi Tiziano, io sono passato proprio. Ho chiuso quella pagina dell'attività agonistica e alle volte veramente non mi ricordo ehm, eh, i risultati, però ricordo solo la, la sensazione di, di gioia di poter correre. Ripeto, nella mia città, confrontandomi comunque anche con i, con i miei colleghi eh, che correvano in altre realtà. Io oggi ora vi devo salutare perché ho, come avevo detto, un impegno, però bocca al lupo per. Eh, chiaramente per questa manifestazione di oggi un po', un po' sui generis ma soprattutto perché Vivicità possa ricominciare noi ci auguriamo domani però ovviamente dovremo aspettare la prossima edizione eh, che possa eh, prosperare come sempre ha fatto grazie ancora e buona giornata Stefano, a tutti. Stefano perdonami, intanto ti ringrazio ancora se ci doni sì. ancora un minuto proprio sì. del tuo prezioso tempo per una battuta sì, a Tommaso sì, sì, certo, Bisio certo. che è il nostro responsabile nazionale del settore atletica ah, sì, sì, sì. con cui... E ci auguriamo ecco, di incrociarti allora. presto per, per tutte le collaborazioni che potremo rilanciare. Grazie, grazie ancora veramente della tua partecipazione e della tua testimonianza. Grazie a voi. Ascolto ah, volentieri, no. Tommaso. Scusatemi, ma eh, non avevo capito ecco, perché non vedo, non vedo benissimo il, il, lo schermo. Allora, velocemente, quindi, così abbiamo tempo di eh, sentirci tutti quanti, passiamo la parola a Tommaso Ubbisio, responsabile dell'atletica leggera Wisp, a cui vediamo appunto, da questo racconto abbiamo visto che Vivi Città metteva insieme agonisti, amatori, diciamo insieme Fidale Wisp rappresentano un po' tutte le facce dell'atletica. Quali sono le prospettive future per delle collaborazioni per continuare a lavorare insieme? Ma eh, intanto buongiorno a tutti e buongiorno al Presidente May. E... Innanzitutto io credo si debba sottolineare la necessità di eh, perfezionare, di consolidare la collaborazione che da anni esiste eh, tra WISP e FIDAL per il bene dell'atletica leggera, credo, auspico che al più presto ci si possa incontrare perché penso che le attività promosse dai nostri due eh, soggetti sportivi debbano e, e possano essere complementari per il bene della, della disciplina, ripeto, eh, WISP agisce in ambito promozionale e in ambito amatoriale, che sono poi le due fasce di età che fanno cornice prima e dopo alla fase eh, dedicata all'agonismo per chi può permettersi di, di, di farlo e che di conseguenza è la fase di, che cura al meglio, credo, eh, FIDAL, e quindi su questo bisogna porre, do, dobbiamo darcelo come obiettivo comune, a mio parere. Siamo i due soggetti in ambito nazionale con il maggior numero di tesserati, diverse centinaia di migliaia. Credo che ci sia la possibilità per crescere ancora, per per consolidare la base da un punto di vista sport, più sportivo, la base della piramide che poi porta alle prestazioni e per lavorare ancora meglio per quello, soprattutto da parte nostra per quanto riguarda lo sviluppo dello sport sociale anche attraverso l'atletica leggera. Bene, grazie. Allora grazie Tommaso Bisio, grazie ancora a Stefano Mei che è stato qui con noi per questa diretta. Grazie a Tiziano Pesce con cui ci vedremo più avanti nel corso di questa mattinata. Grazie per la vostra partecipazione e buona giornata a tutti. Dal 1984 il Corriere dello Sport è partner di Vivicità e siamo molto. siamo onorati di esserlo, perché eh, nel senso del coraggio, della continuità dell'ottimismo della voglia di fare, dell voglia di fare eh, ha scelto Vivicità questa data, il 18 di aprile, per una corsa virtuale tra 20 regioni, una delle quali racconterà una propria esperienza di sport sociale. Io credo che sia uno dei segnali più importanti e più positivi in questo periodo. Si sta pensando di riaprire l'Italia e diciamo che Vivicità è un primo passo, un primo passo per, sperando naturalmente che il prossimo anno si possa tornare a, a correre realmente in tutta Italia e fare questa esperienza eh, pan-italiana naturalmente che per tanti anni ha, ha creato, è stato un appuntamento fondamentale per tutti. Quindi io faccio un grande augurio da parte del Corriere dello Sport Stadio agli organizzatori di Vicittà, so che c'era anche Stefano Mei che vi, vinse un'edizione alla Spezia di Vicità e Augurandomi che questa sia l'ultima, augurandoci naturalmente, sia l'ultima esperienza virtuale, eh, vi faccio tantissimi complimenti e veramente date un segno di, di grande ottimismo al Paese.